Ciao sono Marco e stavo riflettendo su una cosa che voglio condividere con te, probabilmente avrai notato anche tu che ci sono moltissime persone che legano la propria felicità a qualche evento o a qualche condizione particolare che dovrebbe verificarsi o che si è già verificata magari, ti dicono sono felice perché è successo questo, legano la propria felicità spesso queste persone a quel che si ha, quando avrò questo allora sarò felice. Io credo che questo sia un errore grossolano, perché la felicità dipende da quel che si è. E ti dirò di più, anche quel che si ha dipende da quello che si è. Puoi essere felice se senti di essere felice. Legare la tua felicità a quel che si possiede va a limitare di molto la tua possibilità di essere felice. La condizione di felicità non è legata ai propri possedimenti. Direi piuttosto che nel momento in cui sei felice allora sarà più facile possedere quel che vuoi possedere, tutto è legato a quello che sei, sia la tua felicità sia quello che possiedi o che non possiedi, è tutto legato a quello che sei, quindi fai molta attenzione a queste tue dichiarazioni. O intendo dire dichiarazioni con te stesso o te stessa o pensieri semplicemente se sono pensieri questi possono essere comunque pericolosi perché vanno poi dopo a diventare parole diventano azioni eccetera eccetera tu sei ora quel tu sei puoi legarlo a tutto quello che vuoi ma io ti consiglio di legarlo a io sono felice tu sei felice perché hai probabilmente tanti motivi per non esserlo ma sicuramente se vai a scavare bene ne hai molti di più per esserlo io continuo la mia passeggiata per godermi questo panorama meraviglioso che puoi vedere alle mie spalle e ti saluto con un abbraccio ciao